Ciao, buongiorno, ben ritrovati. Questo è il solito nostro post che facciamo dopo di quello che ci siamo raccontati in questo martedì mattina. Eravate tantissimi anche oggi dopo una festa di Halloween che insomma, eh, oltre a far felice anche i bambini, beh, è un modo per ricordare i nostri cari. Che dire, io ho passato questi tre giorni alle terme, mi sono eh, rilassata e in qualche modo ho, diciamo così, ho passato un tre giorni con la famiglia anche in modo eh, piacevole. Eh, Abbiamo parlato di termini, di sauna e del fatto che in Italia forse siamo un po' indietro sia nel farle ma anche nel concepirle. Si parlava di guaierismo e io in, devo dirvi la verità in Germania insomma, non c'è stato questo guaierismo perché le termine vengono fatte proprio per cercare benessere e quindi nessuno... Insomma, guarda altro, o perlomeno mh, non sembra che ci sia questa cosa. E, abbiamo parlato di pesce, di pesce fresco, insomma, di chi aspettava il pesce per poterlo cucinare. Abbiamo parlato di viaggi, abbiamo parlato del fatto che eh, io, eh, beh sì, eh, mi tengo un mio diario di bordo, ho iniziato a farlo con i viaggi e qualcuno di voi mi ha detto che non ce l'ha, non l'ha mai scritto. Altri invece, come mega naturista, hanno detto che comunque alla fine molte volte è bello ritornare indietro e... Eh, così andare a rileggere anche un po' quello che, eh, che si è scritto nei viaggi precedenti eh, e io lì ho detto che effettivamente anche i diari che tenevamo a scuola noi una volta rispetto a quelli di adesso dei nostri, delle nostre ragazze insomma non sono più tali ma anzi anzi anzi eh, sono meno diciamo così piene di cose scritte mentre il mio ad esempio era un tomo alto così e che c'era di tutto e di più dentro vabbè insomma ma sono anche generazioni che cambiano e eh. come sappiamo anche i social ci aiutano a, a vivere in un modo diverso per il resto che dire beh come sempre grazie perché qualcuno mi ha detto che mi ha già inviato qualche cartolina che non mi è ancora arrivata ma quando arriverà insomma lo saprete sicuramente eh, mi avete mandato anche delle mail con dei, delle foto dei vostri luoghi da poter utilizzare nel tg di patreon e quindi grazie che continuate a mandarli, Se volete eh, comunque sia chiacchierare con me, potete farlo mandando una mail anche a imcalib chiocciolalibero.it. E naturalmente vi aspetto come tutti i martedì qui alle 9.15. Altrimenti, sul canale Patreon, tipo venerdì, ci sarà un'altra diretta. Eh, che dirvi? Grazie, vi auguro una buona giornata. Abbiamo parlato anche di natura, di quello che la natura ci racconta, eh, ci fa vedere come il foliage, questi cambi anche di colori che sono sono stati ad esempio in Germania spettacolari, quindi vi auguro di prendere veramente tutto quello che la natura ci porta, eh, farlo vostro e in qualche modo insomma cercare di eh, rilassarvi, eh, perché no? Eh, guardando anche queste cose che alla fine ci, ci, ci riguardano e, e ci fanno stare bene, pensando anche che, appunto, adesso si incontrano per COP26. Quindi eh, il clima eh, e il nostro pianeta sono le cose importanti. Niente. Io con questo vi mando un bacio, vi ringrazio. E naturalmente ci vediamo la prossima settimana qui eh, su YouTube oppure. Eh, eh, con il canale Patreon mi raccomando eh, fate i bravi e mandatemi le cartoline